Kylie Jenner, rotondità molto più che sospette in aeroporto. Se ne parla da mesi ed è diventato il gossip più misterioso su cui cervellarsi quest'autunno barra inverno, Kylie Jenner è incinta? Le foto che le sono state scattate all'aeroporto portano a pensare di sì. Rotondità galeotte. In occasione del compleanno di Chris Jenner, la piccola Kylie si è diretta a prendere il jay privato per recarsi a Cleveland e festeggiare con tutta la sua meravigliosa famiglia. Come spesso però accade, i paparazzi sono sempre in agguato e pronti a seguirla dappertutto, il risultato è stato delle foto che la ritraggono con un ventre pronunciatissimo che fanno intendere tutto tranne che la gravidanza di Kylie e Jenner sia un fake. La socialite è stata vista camminare all'aeroporto con una tuta di felpa nera e nemmeno la taglia oversize è riuscita a nascondere la pancia che le è cresciuta in questi mesi. Le cose quindi qui sono due, o e Jenner nelle ultime settimane ha preso qualche chilo o è davvero incinta di una bella bambina. Ma ecco che invece potrebbe delinearsi una terza via. gli accusei di Kylie Jenner. Subito dopo aver visto le immagini pubblicate dal Daily Mail, Kylie Jenner ha accusato il magazine di aver modificato le foto e che quella non è la sua vera pancia. Prima di tutto se volete photoshoppare i miei scatti dal blog. Paparazzi controllate le linee storte nello sfondo della seconda foto, si vede che sono chiaramente alterate, ha scritto su Twitter. Immediata è stata la risposta del giornale, che ha negato di aver toccato le immagini e confermato la loro originalità. Per adesso non c'è stata replica e la situazione è carica di un silenzio teso e denso di significati. Kilie Jenner sarà costretta a venire allo scoperto annunciando la sua dolce attesa. Probabilmente la vicenda avrà una svolta nelle prossime settimane anche perché, se le foto fossero davvero vere, la sua gravidanza sarebbe in uno stato avanzato e Kilie non riuscirebbe a nascondersi ancora per molto. L'excursus della gravidanza. Secondo le indiscrezioni trapelate sulla gravidanza, Kylie Jenner sarebbe rimasta incinta di Travis Scott all'inizio della loro relazione, tanto che c'è chi sostiene il padre sia Tiga, il suo ex fidanzato. Lungi dall'essere sconvolta, la giovanissima socialite si sarebbe divertita ad acquistare tutine e accessori per 70.000 euro alla bambina, e sì, Nuova femmina in arrivo in casa Kardashian, e non starebbe più nella pelle per questa bella novità. Non l'avrebbe presa bene invece Kaitlyn Jenner, che ritiene la figlia sia troppo giovane per farsi una sua famiglia. Nelle ultime settimane Chilie si è divertita molto a fare da troll sulla gravidanza, lanciando in giro per il web indizi contrastanti e pronunciando frasi ambigue che richiamavano al suo stato interessante ma allo stesso tempo non lo confermavano. Secondo alcuni la sua sarebbe tutta una mossa per acquisire notorietà e sponsorizzare il reality show al passo con i Kardashian e nella stessa direzione andrebbero i gossip sulla gravidanza di Chloe. È stata confermata invece quella di Kim Kardashian, che si è rivolta a una surrogata per soddisfare il suo desiderio di maternità, il terzo figlio forse arriverà addirittura prima di Natale.